Ciao, sono Serena Missori, medico, chirurgo, endocrinologa, nutrizionista ed autrice della dieta dei biotipi. Ora ti spiegherò come individuare molto velocemente il tuo biotipo costituzionale prevalente e il tuo biotipo funzionale ormonale, viscerale e associato. Seguimi perché veramente in pochi passi potrai capire come sei fatto, di che cosa hai bisogno e come poter dimagrire, stare bene, stare in forma, contrastare lo stress, favorire il funzionamento della tiroide, migliorare la funzione epatica, la funzione intestinale, ridurre i sintomi della sindrome premestruale, della menopausa e tanto altro ancora seguimi. Dunque, sul libro tu troverai da pagina 91 a pagina 103 tante tabelle da compilare per capire qual è il tuo biotipo prevalente. Basterà semplicemente barrare le crocette e poi fare la somma del totale. Alla fine di questo capitolo tu troverai delle tabelle riassuntive. Qui c'è la mia tabella, così puoi scoprire i miei punteggi e l'ho inserita proprio per farti capire come capire e comprendere qual è appunto il tuo biotipo costituzionale prevalente e biotipo associati e infatti nell'ultima pagina potrai capire qual è il tuo biotipo prevalente il biotipo associato, il biotipo minimo e il biotipo influente mentre da pagina 123 a 142 potrai capire qual è l'influenza dell'ambiente degli ormoni sulla tua costituzione nonché sui visceri e quindi troverai tante tabelle per capire se sei un surrenalico ovvero se hai delle componenti cortisoliche, adrenaliniche e se sei in una fase di esaurimento oppure se hai delle componenti tiroidei perché magari soffri di tiroide, la tiroide autoimmunitaria, soffri di ipotiroidismo, o di ipertiroidismo o se hai una forte componente estrogenica e quindi hai tanta ritenzione idrica soprattutto nella fase premestruale, se hai una componente epatica perché magari metabolizzi male alcuni alimenti, hai calcoli alla colecisti, se dreni poco e quindi hai tanta ritenzione idrica se hai disturbi gastrointestinali con candida intestinale o disbiosi, quindi compilati i test e potrai capire qual è il tuo biotipo. Ma vediamo insieme come procedere iniziamo a compilare insieme la tabella del biotipo cerebrale tu troverai le caratteristiche suddivise in caratteristiche fisiche e caratteristiche psicologiche iniziamo con le caratteristiche fisiche ad esempio il cerebrale ha un viso triangolare se tu non hai un viso triangolare non barrare la casella se hai magari un'ossatura esile barra la casella barra tutti tutte le voci in cui ti rivedi e poi fai la somma ad esempio in questo caso sul biotipo cerebrale io possa aver barrato, giusto per esempio, un 3. Passa poi alle caratteristiche psichiche, quindi se ti riconosci in alcune caratteristiche del cerebrale barra tranquillamente e poi scrivi il tuo punteggio. Passa al biotipo bilioso e prosegui così per tutti i biotipi, quindi magari per il bilioso hai 5 o 6 caratteristiche e scrivi il punteggio. Lo stesso per le caratteristiche psichiche. Passa poi al sanguigno e procedi nello stesso modo, ricordati che è anche importante rileggere più volte, fai il tuo totale fino appunto, ad arrivare all'infatico. Una volta fatto questo, tu ti troverai nella sezione delle tabelle. Questi sono i miei punteggi, quindi puoi sbirciare e capire quali sono le mie caratteristiche e tu puoi andare ad inserire tutti i punteggi che hai ottenuto nella tabella sottostante sia per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e funzionali sia per quanto riguarda le caratteristiche psichiche quindi ad esempio se hai ottenuto 3 punti per le caratteristiche fisiche del cerebrale scrivilo, 5 se sono le psichiche per un totale di 8 magari hai ottenuto 10 e 10 per il bilion per un totale di 20, magari ne hai ottenute 3 e 1 per il sanguigno, per un totale di 4, magari 1 e 0 per le caratteristiche del linfatico. Quindi, qual è il tuo biotipo? In questo caso, come puoi vedere, tu sei un bilioso con delle caratteristiche cerebrali con alcune componenti sanguigne praticamente influenti linfatiche. Quindi, il tuo biotipo prevalente, lo andrai a scrivere qui dietro, sarà il bilioso col biotipo associato che è il cerebrale con un biotipo minimo che è quello del sanguigno un biotipo influente, che in questo caso è linfatico ma magari è proprio quella caratteristica che si è accesa dentro di te per squilibri ormonali, per l'alimentazione errata, per l'infiammazione da cibo che ti dà più fastidio perché magari è tanta ritenzione idrica e questo ti aiuterà a capire quando andrai a compilare le tabelle per i biotipi funzionali, ormonali e viscerali emergerà sicuramente e questo ti farà capire con quale reset per primo dovrai cominciare. Ovviamente io nel libro ti suggerisco già con quale reset cominciare perché è fondamentale soprattutto tenere in ordine l'intestino, tenere in ordine il fegato, ma se sei molto molto stressato devi prima imparare a gestire lo stress e anche con l'alimentazione corretta, ma se hai dubbi su quale reset cominciare per primo, scarica dal mio sito la guida alla dieta dei biotipi dove ci sono tantissime indicazioni e ancora se non riesci a barcamenarti manda un'email dal mio sito e sarò lì a supportarti ricordati anche che le caratteristiche ormonali le caratteristiche organiche cambiano nel corso della vita e quindi magari oggi puoi avere alcune caratteristiche funzionali che saranno totalmente mitigate più avanti soprattutto quando andrai a correggere l'alimentazione e l'integrazione in base al tuo biotipo specifico.